di non-profit attive in Italia, con riferimento all'anno 2019, poiché forniscono elementi particolarmente interessanti per ciò che riguarda il comparto delle attività sportive e dell'associazionismo che promuove lo sport sociale di base. Su più di 362.000 istituzioni di terzo settore, il 33,1% è rappresentato da soggetti la cui regione sociale riguarda l'attività sportiva, la cultura motoria e il benessere ovvero più di 120.000 organizzazioni nonostante un calo dell'1,7% rispetto al 2018. Un dato significativo che non tiene ancora conto dello scenario che il nostro tessuto sociale, economico, produttivo culturale ha attraversato nel rapporto con la terribile pandemia con la quale abbiamo ancora a che fare nonostante i grandi risultati ottenuti sul campo della risposta sanitaria che ha permesso al Paese di ripartire. Tuttavia, e sotto gli occhi di tutti che il settore dello sport sociale, a differenza di quello legato al mondo olimpico e all'alto livello, ha subito restrizioni e protocolli stringenti che ne hanno fiaccato l'intera filiera, al netto di risultati leggermente incoraggianti che riguardano una ancora debole ripresa. Lo vedremo meglio nei prossimi mesi quale sarà stata la reale ricaduta sociale sulle organizzazioni e sulle associazioni e società sportive di base, nonostante i sostegni che pur ci sono stati per quanto ancora insufficienti. Una realtà sociale però che in tutto il periodo della pandemia, soprattutto nel lockdown della primavera del 2020, ha saputo far emergere la propria responsabilità resiliente, mettendosi a disposizione delle istituzioni ai vari livelli per dare risposte alla grave crisi sanitaria e sociale che abbiamo vissuto e che ancora avvertiamo. L'associazionismo di promozione sociale dello sport ha preso parte alla catena di distribuzione dei pasti alle persone e alle famiglie con fragilità sociale in tantissimi comuni della penisola. Ha prodotto un webinar, tutorial, con figure professionali per garantire sostegno psicologico alle persone anziane e a tantissimi adolescenti e bambini che si sono visti privati non solo di occasioni di sport e di attività fisica ma soprattutto di opportunità di socializzazione di evasione e di svago necessari alla costruzione di buone relazioni sociali. Tuttavia, questo mondo ha vissuto anche una forma, fatemelo dire così, di paradossale opportunità, ovvero aver fatto emergere dalla invisibilità sociale e politica il grande tema che riguarda la precarietà dei collaboratori sportivi sotto l'aspetto giuslaboristico e delle tutele. Il riconoscimento dell'indennità anche a favore della categoria dei lavoratori sportivi ha permesso la predisposizione di una piattaforma presso Sport e Salute società, totale capitale pubblico controllata dal MEF attraverso la quale consentire a chi opera a vario titolo nello sport di elettrattistico di essere destinatari del provvedimento ma oggi ci invadono molto di più se guardiamo al futuro e definiamo un quadro che possa permetterci di individuare, di individuare le nuove sfide che abbiamo davanti come reti nazionali in rappresentanza della promozione sociale dello sport ovvero una infrastrutturazione sociale che nonostante le difficoltà Sta dando segnali di ripresa e che dovremo sempre di più mettere a frutto, uscendo da una forma di autoreferenzialità dovuta spesso a questo doppio riconoscimento di cui siamo destinatari gli enti di promozione sportiva. Da un lato quello del Comitato Olimpico Nazionale, valente ente pubblico di secondo livello, dall'altro quello dello Stato attraverso il tempo legislativo 117 codice del terzo settore. Pertanto, Credo sia corretto dirlo di fronte all'Assemblea. Questo doppio binario ha fatto sì che nel complicato e complesso processo di riforma del terzo settore non tutte le organizzazioni dello sport sociale si sono mosse convinte di abbracciare questo nuovo orizzonte che l'articolo 5 del codice del terzo settore alla lettera T ci offre, ovvero il riconoscimento dell'organizzazione e gestione delle attività sportive e di come attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. Così è scritto. Di fronte alle nuove norme, è vero, una buona parte degli enti di promozione sportiva era più convinta della restante parte. Causa anche, da un lato, una forte resistenza del sistema sportivo che ne dimenticava le prerogative e, dall'altro, una forte spinta mediatica usata causata e, a spromo da consulenti, commercialisti e giuristi che a volte hanno addirittura ipotizzato l'idea assolutamente senza senso di un quarto settore per l'associazionismo sportivo. Nel tempo, però... E attraverso il lavoro fatto nel coordinamento e nell'esecutivo, e grazie all'impegno della portavoce Paglio Casti e del direttore Maurizio Numero, che ringrazio insieme a tutto lo staff del forum, siamo riusciti ad annullare le distanze e ad accettare fortemente la sfida e la riforma ci vuole, spesso usando modalità informali di confronto, non necessariamente passate attraverso convocazioni formali della consulta stessa maturando fortemente l'idea che il nostro ruolo nel forum e la stessa funzione del forum non è solo quella legittima di rappresentanza di interessi, ma anche una grande opportunità di crescita e di formazione nell'ambito del civismo attivo e della partecipazione democratica. E questa maturità ha trovato proprio come risposta agli effetti della pandemia, assumendo il ruolo di soggettività e proattiva per far emergere il ruolo che lo sport e l'attività fisica possono svolgere nella costruzione di una società resiliente e sostenibile considerando il più ampio processo di ripresa economica e sociale. Allora, a concludere venito, affrancandosi, affrancandosi da un paradigma culturale ormai superato che vuole la pratica sportiva e la cultura motoria del benessere come attività dopo e non invece come parte integrante del progetto di vita di ogni persona che misura la qualità del vivere attraverso la sostenibilità innanzitutto del proprio corpo e delle relazioni sociali che attraverso esso produce... Per non parlare dell'impatto in termini di prevenzione e di inclusione sociale, tre questioni che abbiamo ancora davanti. Eh, Lo abbiamo visto qui nel, nell'intervento fatto dalla, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali eh, Andrea Orlando, un diciamo, riconoscimento forte, ha fatto tre sull'associazionismo sportivo e sugli enti di. Di promozione sportiva rispetto al tema che avremo ancora in agenda, una fase che si è avviata di armonizzazione, di raccordo tra le due legislazioni: quella che riguarda appunto la riforma del terzo settore e la riforma dell'ordinamento sportivo, soprattutto sui tempi del lavoro. Due, il tema del Piano Nazionale di Ripresa e Residenza, chiudo, benito, per voi, solo 30 secondi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Residenza che vede un miliardo solo sull'infrastrutturazione materiale, 600 milioni per l'infinitivistica sportiva, 300 per l'infinitivistica scolastica. Sulle missioni ci sarà un lavoro da fare per far emergere fortemente quello che è il valore sociale dell'attività motoria e sportiva. Chiudo te. ultimo telegramma. Noi stiamo lavorando, il 28 ci sarà un primo passaggio con il gruppo di lavoro al CESE, compilato economico sociale europeo, per promuovere un parere che possa avere due forme. Una, quella di riconoscere nello specifico un richiamo alle politiche di coesione del 27 dello sport di promozione sociale. Due, di ottenere... Eh, diciamo, come indicatore di Eurostat sulla privazione materiale, la, privazione, la deprivazione della pratica sportiva. Questa sarà l'agenda diciamo, in termini di prospettiva che abbiamo davanti e ne approfitto, visto che io ormai oggi finisco diciamo, la mia esperienza bellissima all'interno del forum, sia come componente dell'esecutivo del coordinamento, come coordinatore di questa consulta, ringraziando Claudia e Maurizio perché eh, diciamo, mi hanno voluto accompagnare anche dell'esperienza dell'esecutivo e del coordinamento. Tutti e i collaboratori che all'interno della consulta Marco Bruno, i componenti del coordinamento e dell'esecutivo grazie a tutto lo staff per il straordinario lavoro che ha fatto e che sicuramente continuerà a fare grazie per la straordinaria sì. esperienza